Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente sul mio canale YouTube oggi mi sono appena svegliato e ho preso la telecamera e ho iniziato a fare questo nuovo video YouTube poi vi spiegherò successivamente del motivo per cui non ho molto tempo per poter fare mille cose al mattino e poi successivamente prepararmi per fare questo video YouTube piuttosto eh, mi metto a fare un video YouTube nelle modalità, le stesse modalità che veniva utilizzato dieci anni fa, no? Eh, molto, molto vlog, molto semplice, senza, senza troppi tagli, senza troppe pretese. Oggi vi vorrei parlare del mio primo fallimento, <ride> del mio primo progetto eh, che stavo realizzando questi giorni. Eh, vi spiego anche qual è il progetto eh, poiché in questo momento ve lo posso già svelare, eh, questo progetto si trattava eh, di farmi aiutare da un amico per la creazione di una app da cellulare dove tu potevi registrarti e potevi vedere alcuni contenuti gratuiti e alcuni contenuti a pagamento. Eh, nel totale di questa app del cellulare, nella realtà, eh, si potevano ricevere notizie che, vocali eh, tipo, tipo spotify tipo un podcast dove si parlava delle news del, del giorno eh, specialmente le news che normalmente vengono trattate in inglese perché eh, non lo so perché magari riguardano più una cosa a livello internazionale e raramente ed è più difficile trovarle in lingua italiana, o magari a volte bisogna attendere una settimanella prima che effettivamente qualche giornalista la traduca in lingua italiana e si possa capire in lingua italiana. Volevo scegliere la modalità audio proprio perché per alcuni di voi o comunque per alcune persone capita che devono stare molto tempo in macchina o non hanno molto tempo per poter leggere degli articoli di news, di conseguenza molto più semplice uno si mette delle cuffiette e ascolta um, velocemente 10-15 minuti delle news che ci sono state durante il giorno. Inoltre mi sarebbe piaciuto fare che delle news dividere, um, cercare di dividere in quali sono i punti positivi, i lati positivi e i lati negativi di ogni news, perché, eh, non lo so, spesso mi è capitato eh, di vedere che su determinate news ti danno un punto di vista quasi soggettivo direi, però non danno la possibilità all'utente che legge la notizia di comprendere se effettivamente ci sono anche dei lati negativi o, o appunto al contrario ci sono dei lati positivi. Mettiamo ad esempio il periodo dove stavano uscendo i primi vaccini sul Covid eh, se ne parlava come per dire sì sì il vaccino bisogna farlo però non, era, non era così facile reperire delle informazioni che parlavano del quali erano, quali erano potenzialmente i lati negativi di farsi il vaccino. Quindi io su queste notizie volevo dire ok questi, di questa notizia che è uscita ci sono questi cinque eh, lati positivi e questi cinque lati negativi. Perché ho fallito durante la realizzazione di questo progetto, eh, in realtà non è che ho proprio fallito, è che mh, non sono sicuro di voler iniziare, poiché esiste già un competitor su questo, su questo argomento, su questa tipologia di, di app, ed è l'applicazione la, 4 box che tra l'altro vi consiglio a questo punto di iscrivervi, eh, dove eh, non ci sono principalmente notizie ma ci sono principalmente libri e anche quello è una cosa molto interessante che a me piace tanto, eh, però eh, tratta anche notizie, eh, mi sono scordato di dire che ad esempio alcune notizie per cui eh, mi era venuta questa idea, ad esempio eh, nell'ultimo periodo quando si è parlato per quanto riguarda la categoria finanza del, degli incrementi di tassi da parte della BCE um, magari c'erano notizie più aggiornate per via di qualche congresso um, scusate e, um, e inoltre sempre per quanto riguarda diciamo finanza e criptovalute c'è stato un momento anche nell'ultima settimana rispetto a quando sto registrando che Binance, vabbè, per chi di voi conosce qualcosa, Binance eh, aveva dato delle proof of reserve, quindi delle, delle prove del, delle sue riserve monetarie eh, che poi in realtà erano state cancellate, non si è ben capito, effettivamente tuttora io non ho ben capito volevo. queste notizie si, si riperiscono facilmente, facilmente in inglese ma non in italiano, quindi vabbè, volevo dare questa specie di servizio Okay, perché vi sto parlando di questo uh, e perché sto facendo un video in pigiama <coughs> scusate perché um, sto applicando un nuovo stile di vita che ho letto da molti libri gli ultimi libri che ho letto uh, quest'anno principalmente la maggior parte sono quest'anno e spiegano qual è il metodo, l'utilizzo spiegano qual è la routine giornaliera che tu potresti applicare alla tua vita se vuoi essere una persona di successo o quantomeno se vuoi, far, vuoi costruire un castello su basi solide che poi renderà la tua vita sempre più serena, sempre più felice. E cerco di spiegarvi in parole povere eh, di che cosa si tratta anche se in realtà ero interessato a trovare un metodo per avere una lavagna qui su youtube per poi mostrarvi eh, degli schemi di come l'ho appresa io, di come è stata mostrata, di come l'ho appresa io, però in questo momento eh, non, ho, non ho tanti materiali, sto ancora attendendo che mi arrivi il nuovo microfono da amazon, per cui questo non è un granché. E... Sto piano piano cercando di comprare varia, le varie attrezzature di cui avrò bisogno e poi vorrei anche organizzarmi per fare qualcosa di più utile, più funzionale tipo la lavagna, tipo mostrare alcune video o alcune notizie eh, direttamente tramite il computer sulla telecamera quindi ehm, un modo un po' più organizzato di, di fare questi video allora, provo a spiegarvi eh, qual è il, il metodo che ho eh, acquisito ultimamente. Um, io principalmente faccio un lavoro che è come diciamo informatico, per rimanere molto generici sul lavoro, eh, generici sul parlato, non mi vengono i termini, sono dipendente di un'azienda che mi paga per questo tipo di lavoro eh, Perché faccio questo? Perché principalmente ho bisogno delle entrate sicure Che ogni mese mi entrano E so che io posso pagarmi da mangiare So che mi posso pagare la casa So che mi posso pagare le bollette E questa diciamo, è la base principale su cui diciamo, quasi ogni italiano è abituato Lo, lo step successivo è quello di fare questa seguente cosa, poiché il lavoro che ho in questo momento è della classica metodologia tu vendi il tuo tempo per avere dei soldi, per avere un ricavo e tu utilizzi questi soldi per, soldi per vivere, non esiste solo questo tipo di lavoro, esiste anche un altro tipo di lavoro che è quello della creazione di un business di prodotti o servizi, in questo caso quando eh, tu hai un lavoro sicuro e poi eh, impieghi parte di questi guadagni che tu puoi mettere da parte, li puoi investire in una società che tu puoi creare insieme a delle persone tue fidate, eh, puoi creare appunto prodotti e servizi, un business di prodotti e servizi, e in questo caso non è eh, strettamente correlato a quanto tempo vendi e quel tempo quanto guadagni per vendere quel tempo quindi non è proprio legato al tempo perché a un certo punto tu potresti dire vabbè vorrei più soldi, faccio gli straordinari però a un certo punto il giorno è fatto di 24 ore quindi terminate quelle 24 ore insomma c'è un limite di guadagno che tu puoi avere nella creazione di un business in questo caso per me più che altro di servizi come vi spiegavo nel video Uh, non c'è un limite più il servizio è buono e un libro spiegava in modo più, fa più facile più con questo servizio tu uh, cambi modifichi un pochino la vita di più persone all'interno della nazione all'interno del globo e più effettivamente questo servizio ti può permettere di scalare e di avere un uh, guadagno esponenziale. Scusate, eh, detto ciò, eh, questo era uno dei progetti che io effettivamente volevo utilizzare per, per passare al, al passo successivo, cioè una volta il lavoro, poi la creazione di un business quindi parte dei soldi che ho per il lavoro li investo in questo nuovo business che sto creando, che in questo momento per ora eh, diciamo ho smesso di creare anche perché poi ha altri progetti a cui sto lavorando. Quindi, questo è uno dei tanti di quelli che avevo in mente, che per ora è messo da parte. Poi, se qualcuno di voi lo vuole effettivamente realizzare, si sente odioso, mi contatti tramite mail, ci mettiamo d'accordo. Sono molto sono molto pronto e molto attivo per voler eh, realizzare diversi progetti, quindi fatemi sapere. Ah, ne approfitto per ringraziare chi ha commentato l'ultimo video, eh, la mia situazione di salute che avevo spiegato anni fa eh, è migliorata, sto facendo dei controlli, tanto è vero che il prossimo mese farò un altro controllo. E magari ne parleremo, eh, però la situazione sta andando abbastanza bene, poi vi spiegherò anche cosa abbiamo progettato con i vari dottori con cui ho fatto il controllo, comunque grazie del commento. Eh, riprendendo il discorso, eh, il libro spiegava questo, quindi eh, parte dei soldi che tu prendi dal tuo lavoro principale li investi in un business, cerchi di scalare questo business per far sì che tu possa avere un profitto molto più ampio di quello che effettivamente si può avere in un lavoro normale e nel frattempo inoltre ehm, cercare poi di spingere questo business mh, in un business dove tu lavori continuamente ma trasformarlo in un business a reddito passivo, cioè quindi tu metti delle persone a lavorare che lavorano per questa azienda, ma poi effettivamente tu non devi lavorare e spendere continuamente le tue ore in questo business, ma eh, lo fai fare ad altri, tu magari puoi fare il manager di questo business, quindi trasformarlo in un reddito passivo di conseguenza e successivamente prendere parte di questi introiti, sia di quelli del lavoro principale sia parte degli introiti derivanti dal nuovo business per iniziare a fare un piano di investimento in, in, in americano si dice DCA sarebbe dollar cost average, in italiano è molto famoso dire il PAC, il piano di accumulo piano di accumulo compulsivo non, so. non mi ricordo come si dice eh, non so perché sembra sì, più brutto detto in italiano eh, Però ha molto senso perché eh, spiega il perché investire uh, in un lungo tempo Quindi 10 um, anni, 20 anni, mettendo sempre da parte Non so, partendo anche con un piccolo 50-100 euro al mese Ti permette poi di realizzare una tua sicurezza per il periodo in cui sarai un po' più anziano, eh, sarà un po' più adulto, eh, poi forse se non ci riesci magari quando sarai proprio anziano, eh, una crescita esponenziale, quindi compounding, eh, crescita esponenziale di quello che potrebbe essere poi il tuo patrimonio che ti permette di, uno, se ci riusciamo, di fare un early retirement, quindi di... Eh, andare in pensione anticipatamente utilizzando i soldi che si è messo da parte si è investito con il proprio patrimonio e si è fatto crescere il proprio patrimonio e due nel caso in cui poi effettivamente ci ritroviamo ad andare in pensione a 80 anni con 400 euro al mese e non ci si riesce a vivere comunque di assicurarsi che ci sia una serenità e, non, e una possibilità di eh, continuare lo stile di vita che si è sempre fatto anche quando si facevano, si facevano tanti lavori si guadagnava abbastanza bene questo è racchiuso tutto un po il processo mentale del di come sto strutturando e aggiungerei anche in, in maniera in modalità di successo la mia vita nonostante in questo momento sia in pigiama e possa sembrare che in realtà Passo gran parte del mio tempo sul divano a guardare le partite di calcio, non è così, eh, passo quasi la maggior parte del tempo a lavorare o comunque a progettare eh, come, come organizzare bene il mio futuro. Eh, detto questo eh, ci sono altri progetti, eh, tra cui vabbè, alcuni eh, non sono relativamente di, di guadagno quindi sono progetti di viaggio come dicevo nell'altro video poi ne parleremo anche un po' di più nei prossimi video eh, viaggi in Thailandia eh, viaggi a Dubai ma non solo viaggi di vacanza diciamo una settimanella ma proprio viaggi di eh, stabilizzarsi quindi questa, questo nuovo metodo di dire dei nomadi digitali no? che effettivamente tu non è che sei presente solamente sul tuo sul posto dove sei nato, ma proprio ti sposti e vai a vivere in una nuova nazione con nuove culture, nuovi popoli, nuove tradizioni e anche nuovo metodo tassativo. Aggiungerei: ok, direi che ho parlato abbastanza. Eh, spero di non essere stata una balla. E eh, noi ci rivediamo al più presto. Vi spiegherò. Eh, qualche nuova news di quello che sto facendo, e vi ringrazio tutti per il supporto, per i commenti, per il mi piace e per le vostre iscrizioni, ci vediamo al prossimo video, ciao!